eccoci qua buon pomeriggio a tutto il mondo questa è una diretta estemporanea per i colleghi parrucchieri nel, nel post abbiamo l'indirizzo del concept academy alle 6 inizierò una videoconferenza solo con parrucchieri chi si vorrebbe iscrivere in questo momento eh, ci sono tre domande per entrare nel gruppo quando chiederete per entrare nel gruppo basta che rispondete entrerete nel gruppo Concept Academy dove parleremo prettamente di cose tecniche del parrucchiere quello che sta succedendo eccetera e tutta la formazione che eh, Concept Academy sta iniziando con eh, formazione online. Eh, dentro la piattaforma privata solamente per parrucchieri troverete il link di questa mh, conferenza che inizierà alle 6, adesso sono le 17.41, ci sono 20 minuti che eh, potete eh, rispondere alle tre domande, iscriverti e poi eh, parlare direttamente con i parrucchieri del gruppo. In questo momento nel gruppo ci sono otto persone, io spero che sabato, è una giornata estiva, la parrucchieria non è che farà tardissimo, anche perché eh, gli orari già sono cambiati, già abbiamo iniziato a mh, eh, cambiare un pochino, a rallentare il sabato, e vi aspetto... Eh, iscrivetevi a Concept Academy, un messaggio per parrucchieri adesso questa è la prima diretta che andrà alle 6 in punto sono le 17.42 però anche se eh, vi, vi sfugge questa conferenza privata solo per parrucchieri eh, iscrivetevi che ce ne saranno veramente Tante, ma ci saranno un sacco di novità con ospiti di eccezione, corsi incredibili, vi aspetto eh, tra poco nell'aula Concept Academy. Ragazzi, ciao.